Sono un po' forzuta Cioè poco Però sono forzuta Come state? Ah. Allora Io bene Bene perché è passato un altro anno E che succede? Riniziano le fiere Quindi va bene Perché siamo di nuovo in contatto con le persone Male perché di nuovo Un lavoro nella preparazione delle fiere Tant'è che adesso la prima fiera è quella della meccanizzazione agricola fiera nazionale quattro giorni qua a Savigliano che quest'anno tra l'altro compie 40 anni quindi insomma fanno un po di festeggiamenti detto questo sono qui nel magazzino per iniziare a prendere un po di roba perché monteremo lo stand della fiera visto che quattro giorni trasmetteremo proprio da là dentro quindi già così vi invito la lancio lì se qualcuno non la fiera della meccanizzazione agricola nell'area Ecotec ci troverà, mi troverà. Quindi sarò ben contenta di salutarvi oppure voi stessi potrete salutare in radio chi vorrete. <ride> detto questo, eh, mentre parlo devo, devo anche lavorare, se no poi mi sgridano perché dicono che mi fermo e non lavoro abbastanza. Quindi vado a prendere un'altra valigia e torno. Ok, dicevo, detto questo però è bello perché le fiere... Ci danno la possibilità di conoscere gente di stare in mezzo alla gente ma anche di eh, eh, così eh, conoscere alcune realtà anche dal punto di vista culturale ma anche quello che eh, può essere eh, diciamo così il lavoro anche di tutti i giorni per qualcuno eh, di voi come quello appunto della meccanizzazione che è il lavoro nei campi e io sono contenta sapete perché perché ho già visto, eh, il presidente del consorzio del Nord-Ovest, eh, per quanto riguarda Prince di Cunea, che quest'anno, <ride> eh, vabbè lui ha detto l'ho portata per te, no vabbè in realtà l'ha portata per vendere, però è riuscito di nuovo ad avere la eh, trebbia Enorme, mi piacciono i miti trebbia. A me mettevano paura, mi mettono ancora angoscia quando le trovo per la strada, nelle stradine piccole di campagna. Tant'è che quando imparavo a guidare ed ero con mio papà, prendevo la patente. Hm, ho incontrato una metitrebbia e per poco vado nel fosso per lasciarla passare. Mio papà mi ha detto: Ma sei fuori, stai ferma qua che poi loro passano. Comunque, detto questo, mi fanno angoscia, però la possibilità di salirci sopra, e ci salirò di nuovo quest'anno, è qualcosa di. Ah, per me è bellissimo. Mi sento un po' una bambina coi giocattoli. Lo so che il trattore insomma, non è proprio il giocattolo di tutti, però essere lassù, guardare tutti eh, e poi avere tutti i comfort perché adesso diciamocelo alla fine i trattori hanno tutti i comfort: dall'aria condizionata alla radio, eh, al frigo bar, insomma, di tutto e di più. Quindi stanno comodi, ma lo devono anche essere per il lavoro che fanno nei campi e per le ore che ci passano e soprattutto nella stagione in cui ci lavorano che fa veramente caldo. Eh, quindi insomma, sono contenta perché almeno potrò di nuovo tornare a giocare con la metitrebbia. Ma a parte questo, come dicevo, il bello è mh, poter anche conoscere, ad esempio, la produzione piuttosto che alcune attrezzature che servono per far sì che si lavori la terra e che portiamo in tavola quello che poi mangiamo, quindi questo mi piace. E poi mano a mano ci saranno le altre fiere. Quindi, sì, effettivamente, insomma, sono pronta per partire poi anche con le fiere successive. Qual è l'argomento eh, di domani? Beh, allora mi collego a quella che è la fiera, e quindi vi chiedo eh, qual è la fiera che preferite? O meglio, vi piace andare per fiere? Eh, se sì quali preferite, quelle tipo di primavera con tante bancarelle dove poter acquistare di tutto oppure le fiere che magari sono più eh, settoriali, dedicate a un settore specifico e qui ci può essere appunto quella della meccanizzazione, piuttosto quella legata ai fiori piuttosto quella del camper, piuttosto quella dei libri, dei viaggi insomma eh, ce ne sono veramente tantissime quindi eh, fatemi sapere domani se ci sono delle fiere che vi piacciono particolarmente oppure se siete di quelli che ahimè vi tocca subire chi vi porta e che quindi ci cioè andate dietro ma proprio non avete voglia di parte cioè, di andare a vedere queste fiere sono curiosa perché ogni volta eh, riuscite anche un po a come si dice a meravigliarmi e quindi sono curiosa di sapere queste fiere io dalla mia se non fosse per lavoro sono comunque attratta dalle fiere sia quelle dove si mangia che c'è roba da mangiare quindi da assaggiare e da comprare ma anche fiere magari più specifiche come ad esempio una che non sono ancora riuscita a andare e spero quest'anno di poterci andare è il festival dell'oriente ecco l'oriente non mi piace tanto cioè non mi ispira tanto nel senso eh, però un festival dedicato all'oriente eh, sì mi, mi piacerebbe andarlo a vedere quindi quando tornerò a Torino spero quest'anno di poterci andare. Basta, detto questo chiudo perché è già tardi, perché poi mi sgridano, perché devo continuare a lavorare, perché il furgone in realtà è ancora vuoto e quindi se non lo carico mm, domani non posso montare la fiera, quindi vi lascio, però vi do appuntamento domani mattina, come sempre alle 9.30, vi aspetto, poi pensateci, pensateci e domani mi darete la risposta dedicata alle fiere. Vado, tanto continuo. Grazie, ciao, buona serata! Un abbraccio, così, e un bacio.